ciao ragazzi bentornati alle mie lezioni oggi torno nell'argomento improvvisazione che è quello più richiesto e che ultimamente mi state domandando molto spesso sotto i miei video come improvviso, come penso, cosa penso eh, su cambi di accordo, su un accordo solo eccetera eccetera Proverò a rispondere a tutto, eh, come sempre premettendo che l'improvvisazione è molto molto molto soggettiva, nel senso che non si insegna a improvvisare a mio avviso Si può dare dei consigli, si può cercare di far capire quali possibilità abbiamo in diversi contesti, in diversi generi, però poi ognuno di noi ha il proprio modo di esprimersi, ha i propri gusti, eh, ha le proprie, diciamo, scale preferite o arpeggio, quello che sono, su un determinato accordo, cioè, ha i propri cliché, cioè, ha le proprie frasi che ripropone, magari in modo diverso, però... Eh, le usa come avvio per, per una solo, per un film, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo si può comunque ovviamente parlarne e eh, scambiarsi consigli, idee, eccetera, eccetera. Qui la luce va, ok, <ride> scenografia bellissima. Eh, oggi voglio parlarvi di uno dei miei... Eh, esercizio, comunque dei miei metodi preferiti per improvvisare, ovvero quello di alternare delle frasi, chiamiamole melodiche, quindi eh, lineari, ovvero dove non uso dei pattern o degli schemi precisi, vado a fare una linea melodica. Alternarli con, invece, sequenze, eh, ad esempio, quello che voglio vedere oggi, eh, eh, sequenze di intervalli. Ovvero, come avete visto, chi ha preso i miei libri, chi ha seguito le mie lezioni, ho parlato eh, in alcune occasioni, in alcune circostanze, di eh, intervalli, appunto, quindi sentire la sonorità di ogni intervallo, eh, accostarlo a un... A una un pezzo di una canzone, eccetera, eccetera, e eh, come suonare le scale appunto in sequenze intervallari. Allora, oggi voglio prendere una base di riferimento in Mi maggiore, semplicissima, Mi Sol diesis Si, e le possibilità che abbiamo su questa scala come qualsiasi altra scala eh, sono quelle appunto di suonarle eh, in modo lineare quindi utilizzare le note della scala per costruire le frasi melodiche appunto come dicevo prima sistema appunto di suonarle a intervalli. Allora, proviamo con le terze. Noi abbiamo le note della scala, sono Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis e Re diesis, che ovviamente, come dico sempre, si può prendere in molti modi. consiglio sempre il solito esercitarsi su tutta la tastiera eh, cosa vuol dire suonarle per terze partiamo dal mi e suoniamo la terza di mi mi sol diesis questa è una terza mi sposto sul secondo grado della scala, quindi fa diesis suono la terza di fa diesis nella scala di mi maggiore che è la naturale sol diesis la terza, minore, sol diesis, la, do diesis, e così via, avverrebbe questo. Queste terze io le posso suonare anche così, ad esempio. così, una diciamo in senso ascendente e una senso opposto, Pure a conciare. e eh, scusate. E questo posso farlo con tutti gli altri intervalli, ovvero le quarte. Romila, Diesis, anche qui posso scusate una partita a quarta aumentata eh, posso rovesciarle suonarle eh, in modo inverso Fanno tutti i discendenti e così via. Eh, quando poi eh, ho lavorato su tutti gli intervalli, quindi non limitandosi alle terze, ma eh, provandoli tutti e studiandoli tutti e sentire che effetto mi dà ogni intervallo, anche le none, ad esempio. Seste. quando ho mh, immagazzinato bene il discorso posso inserire nelle mie improvvisazioni eh, appunto delle frasi non più eh, nel senso come dicevo prima lineare quindi una frase melodica non so quale possa essere un termine preciso per descrivere ma anche delle frasi costruite con una serie di, eh, di intervalli quindi una serie di formuline intervallari chiamiamole così eh, come fanno se sentite eh, se, se vi piace il sax ad esempio ascoltate eh, le soli di sassofono eh, ovviamente tutti gli strumenti ma io ho sempre preso di riferimento il sax per lo più per le improvvisazioni, perché mi piace, eh, lo vedo proprio come uno strumento da, da improvvisazione, da, da melodia, eccetera, e i pattern di intervalli sono strautilizzati da sassofonisti, ripeto, come da tutti gli, gli strumentisti, però prendo di riferimento eh, il sassofono, e eh, loro usano, alternano delle frasi, eh, appunto, melodiche diciamo appunto lineari con dei pattern di intervalli quindi andiamo a provare che poi tanto <ride> se, se le cose si vanno a spiegare con la pratica è sempre meglio quindi mettiamo una base molto semplice di mi maggiore e proviamo a suonare qualcosa Mia triade, facciamo qualche frase eh, lineare, abbiamo detto, chiamiamola così. Tanto vado a sentire ogni, ogni grado della scala che colore mi dà, Terza, seconda o nona, quinta. vado a inserire anzi vado a fare qualche qualche frase solo invece con gli intervalli proviamo con con le terze per ora proviamo con le terze vedete? terza, terza, terza contrario Apreviamo di quarte Seste. Proviamo ora a alternare qualche frase melodica con eh, qualche pattern di intervallo. Queste sono solo idee che mi eh, vengono in mente quando ripenso eh, a come ragiono io quando poi mi trovo in situazioni dove devo improvvisare, però si torna sempre a un discorso di base che eh, non è così semplice, eh, io apprezzo certamente e totalmente che mi chiedete tutto riguardo all'improvvisazione, però eh, è come se... Eh, si chiedesse a qualcuno mi insegni eh, a parlare come parli te, eh, ti posso dire che termini uso, che eh, come ho cosa ho studiato per avere un linguaggio così se fossi colto, oppure eh, perché ho l'accento livornese invece che pisano. Uh, e questo trasportandolo nella musica è, eh, come dire, eh, l'improvvisazione è un linguaggio, un solo è un discorso e insegnare a fare un discorso eh, non, non è semplice, non è nemmeno totalmente possibile. I consigli sono sempre di ascoltare, perché noi anche quando impariamo a parlare, ascoltiamo quando siamo appena nati, piccoli, molto piccoli, ascoltiamo, ascoltiamo, ascoltiamo e ricreiamo quello che, che sentiamo e poi sviluppiamo il linguaggio nostro. Lo stesso nella musica. Se io ascolto 5-6 ore di musica al giorno, eh, anche se magari non, non ho lo strumento per studiare quello che sento quindi ricreare sullo strumento quello che sento e il mio orecchio assorbe diciamo assorbe quello che sente piano piano poi quando andiamo a improvvisare rifacciamo delle frasi che magari non abbiamo nemmeno studiato ma ce l'abbiamo in testa quindi consigli ascoltare tirarsi giù i di altri quindi anche di altri strumenti Uh, cantarti in testa le semplici le semplici frasi quando appunto provate a improvvisare su, un, su una base su un tappeto quello che è prima me le canto in testa cioè prima ascolto la scala mi canto la scala mi canto ogni intervallo Comincio a sentire il colore di una scala, in questo caso maggiore, e poi quando inizio a fare delle frasi, me le canticchio in testa prima. Ovviamente all'inizio quello che cantiamo in testa non lo ricreiamo subito, ma dopo un po', come tutte le cose, diventano automatismi. Quindi ragazzi, per oggi mi fermo come sempre mettete un mi piace se vi piace, mettete un non mi piace se non vi piace, magari dicendomi cosa posso migliorare, come sempre trovate PDF con tutto quello che abbiamo detto eh, qui sotto, la base di oggi, il tappeto, e vi aspetto alla prossima lezione.